Allora, riprendiamo il nostro percorso nell'architettura web, nella struttura tecnica di un'applicazione un web, Dice, eh, cercando di capire come possono essere generate queste pagine HTML, che come abbiamo visto, molto rapidamente, non ma sono dei documenti di testo, che descrivono il contenuto della pagina, quindi il testo, l'immagine, dove, dove devono essere posizionate e così via allora a questo serve il cosiddetto server applicativo rispetto alla figura precedente noi abbiamo il nostro web server che è qua che riceve delle richieste dal browser a differenza di prima in questa figura ho sostituito il file con questa icona di applicazione cioè vuol dire che il server web quando riceve una richiesta non si aspetta più di trovare il file contenente la risposta già pronto ma sa invece quale programma può attivare, quale applicazione può attivare eh, la quale applicazione su richiesta gli genera il file che ti serve quindi ogni volta che noi facciamo clic da qualche parte la richiesta arriva dal server web il server web dice ho capito la richiesta ma io la risposta non ce l'ho attivo un altro programma che invece ha come unico scopo della vita quello di creare questa, la risposta a questa specifica richiesta. E quindi, con la sua logica applicativa, genera un file HTML specifico per questa richiesta, per me, unico, lo, e lo restituisce al server web, il quale continua il suo lavoro, come sempre, di impacchettare una risposta e mandarlo al browser, il quale lo visualizzerà. Il browser non si accorge di niente, lui manda una richiesta e gli arriva un file a HTML. L'unica differenza è che il server riconosce sulla base dei criteri suoi interni, tipicamente il nome del file, se la richiesta la può essere soddisfatta andando a prendere un file già pronto, le immagini, oppure deve essere costruita sul momento invocando un programma che costruisca questa risposta. Se io ri, eh, riaggiorno la pagina un secondo dopo, questo programma viene rifatto ripartire, rigenera un'altra pagina che sarà uguale, <ride> sarà diversa, dipende se qualcosa è cambiato nel frattempo. Okay? Quindi ogni volta che noi clicchiamo su un link, di fatto la il componente HTML viene generata dinamicamente in quel momento, crea un file HTML che viene restituito a me e immediatamente buttato via dal server, perché tanto il server si dimentica di noi subito. Ora questo permette, allora come fa eh, questo programma a generare una risposta diversa in funzione di ciò che abbiamo chiesto noi. Cioè io scrivo in una richiesta, non so ehm, no, non ho la so slide che avevo pensavo, eh, voglio fare una richiesta, non so, un motore di ricerca con la parola caffè, allora questa applicazione dovrà tenere conto che io voglio conoscere il caffè o il luogo dove si prende il caffè se invece uno mi fa una ricerca con una parola a Torino dovrà invece conoscere, sapere, dare una risposta sulla base del fatto che l'utente vuole conoscere le informazioni su Torino come fa? È, è dovuto estendere un pochino Http per permettere alla richiesta Http di poter portarsi dietro anche dei parametri delle informazioni in più cioè non solo voglio quella pagina ma search, voglio la pagina di ricerca, ma voglio la pagina di ricerca con questi parametri, l'interrogazione che voglio fare è caffè oppure torino oppure eh, gatto e quindi in una richiesta vengono aggiu aggiunti dei dati aggiuntivi, insomma, per il post date che poi il meccanismo tecnico non sono modificati, che possono essere usati come parametri della logica applicativa per poter personalizzare la risposta all'utente, perché lo scopo alla fine è quello di una risposta personalizzata a ciascuno ciascuno vede le risposte alle proprie domande vede i propri dati vede le proprie azioni vede, parlando di sistemi informativi diciamo, la videata legata al punto in cui il proprio token è arrivato e in generale una certa informazione piuttosto che un'altra okay? quindi si è aggiunto un altro livello che permette ai programmatori, e qui è la prima volta che chiamiamo programmatori in cavolo perché finora non ci sono serviti, di poter sviluppare dei programmi che generano codice HTML ehm, quindi in realtà nel nostro disegnino di prima, quello che prima era l'accesso al disco adesso diventa un pochino più complicato perché un'applicazione che gira all'interno di un contesto che si chiama application server quindi application server è l'ambito in cui gira questa applicazione, che richiede un certo tempo che ovviamente dipende dalla complessità dell'operazione che ci ho chiesto quindi non c'è più semplicemente tempo di accedere a un disco ma c'è al disco per leggere il programma e poi il programma gira e deve fare il lavoro ma questo tutto avviene nel server questa applicazione è quella che viene programmata dagli sviluppatori quindi il file HTML non esiste già, non ha vita propria, ma viene semplicemente generato al volo da questa applicazione web. E sono nati una serie di linguaggi appositi per programmare applicazioni web. Voi, nella, perché avete fatto il percorso qua al Politecnico, avete incontrato due linguaggi di programmazione che state facendo, no? il C e Java. In C nessuno mai si sognerebbe di scrivere un'applicazione web, perché non è un linguaggio adatto a farlo. Sì, poi in realtà non è vero, qualcuno lo fa, ma non è il linguaggio predisposto per gestire questi tipi di applicazioni, perché alla fine cosa deve fare questa applicazione? Deve raccogliere dati da qua e là, quindi fare input-output, database, file, eccetera, è già lì un po' complicato il C per farlo, e soprattutto deve creare un file di testo in uscita. Ma se vi ricordate, stringate schifezze del genere, eh, non vi viene voglia di farlo in quel linguaggio. Java già si presta molto di più, no? infatti... Uh, molte applicazioni sono scritte GSP, so, Java Server Pages, poi ci sono altre tecnologie più recenti uh, e quindi ci sono dei, degli application server, cioè degli ambienti di programmazione che possono sfruttare dei linguaggi esistenti tipo ad esempio Java, tipo C-Sharp, per il mondo.net, Microsoft con i quali si può scrivere un'applicazione dicevo, l'unico scopo di questa applicazione è generare il file HTML in uscita con delle agevolazioni oppure sono... Agevolazioni dal punto di vista del programmatore, del programmatore oppure sono nati dei linguaggi appositi tipo per esempio il linguaggio PHP che è nato come una, una cosa, un accrocchio così fatto da una persona poi via via è cresciuto è un linguaggio inventato apposta per programmare pagine web e quindi ha tutta una serie di facilitazioni nel mescolare delle parti fisse della pagina HTML con delle parti variabili scritte dal programmatore che è generato dinamicamente perché è vero che la pagina rigenera ogni volta ma la pagina è sempre la stessa, quello che vado a modificare sono alcuni contenuti in alcune parti della pagina e quindi lì devo mescolare un linguaggio che mi permette di scrivere la parte fissa della pagina con un linguaggio che mi permette di personalizzare facilmente le parti eh, mobili questo avviene nel server chi sviluppa un sistema informativo può scegliere l'ambito di programmazione, l'ambiente di programmazione come preferisce perché tanto al browser, ai clienti, agli utenti non interessa per nulla l'interfaccia qua è sempre HTML. e HTTP ovviamente quindi questo è una, un grado di libertà che scelgo una application server una tecnologia per sviluppare l'application server piuttosto che un'altra a seconda della complessità dell'applicazione che devo fare della tipologia dell'applicazione degli skill dei miei programmatori e così via quindi è una, è una dimensione di progetto essenzialmente scegliere quale tipo di tecnologia utilizzare qua dentro Tanto all'utente non c'è nulla di visibile. Questa è una statistica che fa vedere. Eh, non, so, non ho scritto l'anno in cui era stata fatta questa, però probabilmente anche questa è intorno al 2016. Eh, I linguaggi utilizzati per fare applicazioni. Poi in realtà queste statistiche non sai mai come farle, perché cosa devo contare? I server, le pagine sui server. Gli utenti che si collegano? Allora, avere un server con 100.000 utenti e avere un server con 10 utenti, devo contarvi uno entrambi, perché sono due server diversi, e loro in due linguaggi diversi, oppure devo moltiplicare il numero di utenti per la popolarità. Allora, secondo me cosa volete vendere, la statistica la fate con voi, no? però, di fatto, eh, un linguaggio che va per la maggiore è un gruppo di applicazioni PHP, se prendete Wordpress, che gestisce la maggior parte dei blog, è scritto in PHP, per, per farne una. Joomla, che è l'altro software per gestire siti web, eh, scritti in PHP. Drupal, si in PHP, su tutti i framework open source, eh, che sostituiscono questo linguaggio, e poi quale puoi costruire le tue applicazioni in il siti. Poi c'è qualcuno che lavora in, in ambito Microsoft, .NET, qualcuno che lavora in Java, in realtà questa è sotto rappresentata perché tutti i siti, la maggior parte, la grandissima maggior par maggioranza dei siti enterprise chiusi al pubblico sono fatti con tecnologia Java enterprise e quindi questa in realtà ha una rilevanza magari il numero di utenti è basso, ma la rilevanza diciamo così economico-aziendale è molto più forte. No? Quindi bisogna sempre fare attenzione alle misure di popolarità, perché poi in una nicchia specifica il mondo può essere invertito. E poi c'è Robetta che va e viene essenzialmente con linguaggi più o meno esoterici pensati per il web. Um, questo è lo stesso grafico girato in un modo diverso, in cui fa vedere ad esempio che Java, a differenza degli altri prodotti, ad esempio, Ast.net Ast, Ast è il linguaggio supportato da, dalla Microsoft, Internet Information Services. Puoi scrivere in due o tre linguaggi diversi, però è il prodotto di Microsoft. PHP è un prodotto open source che da un linguaggio, una libreria, si dà qualcosa Java ha fatto una scelta diversa, loro hanno pubblicato una specifica di come deve essere fatto l'ambiente di programmazione per lo sviluppo di applicazioni, e però non ha fornito un'implementazione. ha detto questa specifica, se volete sviluppare un'applicazione web, vi serve un application server, cioè un software dentro cui far girare, l'application server deve essere fatto così, così. E ha lasciato aperto ad altri implementatori di costruire application server che potessero soddisfare questi requisiti Così tu hai l'application server che è un prodotto terzo e puoi scegliere tra vari fornitori e l'application che è il tuo software che scrivi che gira dentro l'application server ma è relativamente interoperabile perché questi vari application server eh, diciamo, seguono tutti la stessa interfaccia, la stessa modalità e qui fa vedere ad esempio la distribuzione di vari tipi di eh, application server in questi primi 1, 2, 3 4. Sono open source. Tomcat è il più diffuso perché è più semplice, in realtà non implementa neppure tutta la specifica data da, dalla da, da, da Java Foundation per dire, per, e quindi non implementa neanche tutte le funzionalità potenziali, però proprio questo è più leggero, più semplice da usare, mi viene molto dato. JBoss è una versione di fatto estesa di Tomcat, JD1 è ancora un server più leggero, Blushfish era quello prodotto dalla Oracle ma distribuito gratuitamente e poi qua sotto ci sono i prodotti commerciali dbm e oracle essenzialmente di nuovo, bisogna vedere se questo share viene calcolato sulla base del numero di utenti, il numero di installazioni o altro però anche qua è un mondo in cui ci sono dei prodotti standard vuoi l'interno di PHP, vuoi un application server Java vuoi prodotti di Microsoft in, e quindi semplicemente da comprare, se, se, se, se, se costano installare, configurare e poi dopo ci sviluppa l'applicazione dentro quindi un'altra grossa fetta di quel livello application server è fatto di nuovo di componenti standard. Ma, ovviamente, questo software che io scrivo dentro l'application server deve poter lavorare secondo i dati. Cioè non gli basta sapere che l'utente vuole fare una ricerca con la parola caffè ha capito, ma il programma come fa a sapere la risposta del da dati? Dovrà confrontare questa richiesta dell'utente con dei dati che sono scritti da qualche parte in un database. Se no come fa a rispondere? Allora manca ancora un livello della nostra architettura che di è che il livello più basso, quello del server di database. E quindi l'application, il livello applicativo, si sì, conosce la logica, cioè capisce la richiesta dell'utente e sa quale tipo di pagina rispondere, cioè, quale tipo di pagina creare in risposta a questa richiesta ma questa pagina a un certo punto dovrà avere delle informazioni, degli elementi che vengono desunti facendo una query in uno, uno o più query in un database sottostante. E quindi si aggiunge un pezzo, questa applicazione sì, con la sua logica cerca di creare HTML, ma eh, questa sua logica fa sì che a un certo punto capisca che ha bisogno di un'informazione, la chiede al database, il database fornisce i dati e questi dati vengono infilati nei punti giusti della pagina. Se io voglio sapere qual è l'elenco delle mie mail quando mi collego a Gmail, sarà un'applicazione che genera la videata di Gmail, ma poi a un certo punto chiedo un database dammi l'elenco delle mail mie, non tue. E quindi farò una query personalizzata con dei dati e questi dati vengono usati per impaginarli tra virgolette nell'HTML e che poi sul browser metterà in bella con i colori le icone e le linee di separazione giuste. Quindi questo è tutto sempre in risposta a un, un singolo click dell'utente. Tra l'altro non è detto che l'applicazione per rispondere a una richiesta abbia bisogno di fare una sola query, tendenzialmente ha bisogno di più di una, rispetto al database. No? Se ricordate, quando avete fatto la base dati, una singola query ti dà solo un'informazione, una tabellina con dei dati, magari se devi riempire la pagina web, in quanti punti devi mettere la stessa informazione? Um, e quindi dal punto di vista temporale la nostra, la nostra applicazione che utilizza l'application server chiacchiera col database scambiandosi informazioni e quando ha tutte le informazioni può costruire la risposta <coughs> di tutti questi signori di solito chi ha il lavoro più pesante è l'ultimo è il database server già perché eseguire delle query è più complesso di per sé che non mettere insieme un file e poi, perché c'è un fattore moltiplicativo dal numero di richieste che arrivano qua al numero di query per ogni pagina che devono essere fatte. Poi, per carità, anche il web server c'è il suo bel da fare, però, lui alla fine deve pompare dati. Le immagini, per lui, sono fatte da prendere e buttar via. Le richieste dinamiche sono richieste da prendere e passare all'application server, e poi se ne lava le mani. Lui deve gestire alti volumi e alte velocità, ma è estremamente utilizzato per fare quello. Il livello basso è il database. Quindi, tipicamente, se vedete le architetture dei sistemi. Ah, dal punto di vista hardware sono fatte un po' per Sidra, nel senso che tu hai magari una batteria di front-end server che ti servono per gestire grossi volumi di richieste, poi qui vengono veicolate un numero più limitato di application server, dove c'è la complessità logica ma non c'è grosso volume di calcolo, e questi qui si servono di un cluster di database per rispondere alle query in modo più efficiente Pensate che, ad esempio, Oracle vi dà come specifica quella dimensione minima di un server per loro, non ridondato, un dato, quindi non un cluster, ma singolo, è una cosa che deve insieme a 12 arbitri diversi, su cui memorizza di diversi pezzi per poter rispondere con certi tempi di risposta. Quindi, questo è il livello più pesante dal punto di vista dei costi e della prestazione, se pensiamo ad applicazioni di grande volume. E dal punto di vista del programmatore, è una, una cosa del genere, qui ho preso un frammento inventato in PHP, cioè, di di PHP ma per capire cosa fa il programmatore il programmatore quando viene una richiesta crea una query al database manda questa query al database stesso che restituisce i risultati e sulla base di questi risultati l'application elabora i dati e, e crea che so, la tabella in HTML l'elenco puntato in HTML, le icone eccetera eccetera e questo viene fatto più volte, all'interno della stessa pagina. Quindi questo è ciò che succede, noi abbiamo aggiunto a questo punto questo pezzo qua sotto, dove anche qua il DBMS è un componente standard, ci sono quelli gratuiti, che essenzialmente c'è MySQL e PostgreSQL, ci sono quelli a pagamento, che essenzialmente è Oracle, che è la, la fa da, da padrone su, sul, su questo tipo di mercato, quindi questo è un componente standard che devo dimensionare in funzione del carico atteso e poi c'è il database vero e proprio che sono i miei dati e di fatto la struttura di questi dati è il nostro, è il figlio del nostro modello concettuale, che viene mappato su tabelle, indici e colonne specifiche. Le query a questo database vengono generate da questa web application. Quindi qui abbiamo aggiunto come minimo stava facendo la conoscenza di un linguaggio di programmazione a livello di application e sicuramente della SQL per accesso ai vari dati, come con competenze minime per poter fare una pagina web. E qui fin qua però eh, diciamo, abbiamo fatto lavorare il dato server, l'abbiamo fatto evolvere, quindi siamo passati, diciamo così, dal 91-92 fino al 98? non siamo arrivati all'anno 2000 Perché il browser è rimasto fermo il browser è ancora quella cosa che riceve una pagina html te la fa vedere e basta su quella pagina html tu puoi fare solo due cose cliccare su un link o scrivere dei dati in un forum. ovviamente la gente si è stufata di poter fare solo questo e ha voluto maggiore interattività sulla pagina il browser per come è stato pensato non permette interattività nella pagina, la pagina è una cosa statica, fissa, se tu vuoi hai dei meccanismi per cambiare da una pagina all'altra il link, per passare da una pagina all'altra. Ma io voglio interattività nella pagina e per avere interattività nella pagina io devo permettere al browser di modificare, di permettere all'utente di modificare la pagina dopo che questa è stata caricata. Cioè qui l'unico modo che ho di cambiare qualcosa alla pagina è di fare tutto il giro da capo e generare una nuova, che magari somiglia tranne un bottoncino che ha cambiato colore, ma fa un refresh ogni volta, è ingestibile. Io voglio che la pagina stessa sia in grado di cambiare il colore del bottoncino se l'utente ci passa sopra. Che è cratinata, non serve a niente da sola, ma qui non ho neppure il meccanismo per poterlo fare. E come fa il browser a sapere come l'utente può modificare il contenuto della pagina? Il browser non lo può sapere, perché dipende da cosa c'è in quella pagina, da come è fatta, a che cosa serve. Chi può saperlo è solo il programmatore. Allora io sto alla fine arrivando all'unica conclusione possibile che il browser deve permettere al programmatore del sito: di programmare un comportamento della pagina dopo che la pagina è stata caricata. E allora hanno inventato un linguaggio da aggiungere dentro il browser. E questo linguaggio deve essere interpretato dal browser quando riceve la pagina, deve essere unico al mondo. Perché io quando faccio il sito non so quali sono i browser che si collegheranno per vedere il mio sito e quindi questa parte dinamica della pagina deve essere scritta in un linguaggio che è comprensibile da tutti i browser possibili immaginati, non lo posso scegliere io sviluppatore del sistema informativo devo usare il linguaggio che c'è nei browser che i miei utenti utilizzeranno punto una scelta obbligata una scelta obbligata che di fatto eh, si riduce a un linguaggio che è javascript um, ma questo vuol dire che nella pagina web non c'è solo l'HTML, ma c'è anche un programma dentro, inserito dentro la pagina. E questo programma viene eseguito da un motore di esecuzione che è dentro il browser del mio utente. Allora, cosa faccio qua? Qui aggiungo dentro il browser un interprete di un linguaggio, questo motore JavaScript, che è in grado di eseguire dei programmi scritti in questo linguaggio JavaScript. E come fa a saperli, a sapere quale programma eseguire? Quindi a, a ottenere il file da eseguire? Beh, lo richiede ovviamente al server web che glielo servirà come file statico. Come file statico, come fosse un file in immagine o un'altra cosa, un file in linguaggio JavaScript. Quindi proviamo a seguirlo temporalmente. Il browser richiede una pagina HTML, l'applicazione web sa cosa deve fare. Acquisisce i dati, costruisce l'HTML e dentro l'HTML ci sarà riferimento alle immagini che ti servono per completare la pagina, alla grafica, eccetera, e ai, ai codici JavaScript che permettono di rendere dinamica la pagina stessa di rendere, beh, che possa rispondere a, alle azioni dell'utente, sono richiamate nell'HTML. Il browser carica questo HTML e si accorge che lì dentro ci sono delle immagini e allora fa delle richieste per averle si accorge che lì dentro ci sono dei riferimenti dei codici javascript, allora fa la richiesta per averlo il javascript non è un codice che viene interpretato lato server quindi l'applicazione server non lo vede ma è un file scritto dal programmatore che viene scaricato, arriva al browser e il browser comincia a eseguire, a eseguire le istruzioni una dopo l'altra che sono scritte lì dentro è il motore di virus più potente del mondo, cioè, per il fatto che tu visiti un sito qualunque il più malfamato, pensate al sito più malfamato che vi avete visitato questa settimana non ditemelo, ho pensato quello del video alla prima quindi eh, sì. ehm, <ride> e, ehm, quindi, per il fatto che visitate un sito, nell'HTML c'è richiamo un programma scritto in linguaggio JavaScript che senza, senza chiedere il permesso viene scaricato sul vostro computer, dentro il vostro browser e parte e comincia a essere eseguito. Sul vostro computer. Mi mettono sul server, tutti gli utenti che visiteranno il mio sito eseguiranno il codice che scrivo io qua dentro. Vai, gli rubo tutti i dati, no, per fortuna no perché in realtà questo codice viene eseguito in una cosiddetta sandbox, la sandbox? Eh, dove al parco giochi dove i bambini giocano nella sabbia. No? Allora, è un ambiente protetto, al... vai lì e fa il casino, ma da lì non esce, non possono farsi male. No? Eh, allora, di fatto ci sono delle barriere, ma il codice javascript qua dentro, di fatto non ha accesso a, ciò che... a, a, a, nulla, a nessuna risorsa del computer su cui sta girando se no ha un accesso estremamente stretto estremamente limitato a che cosa? alla pagina web che in quel momento è visualizzata quindi c'è un html questa html la chiamo un javascript javascript arriva e lui l'unica cosa che può fare è vedere quella pagina html e ciò, vedere ciò che l'utente sta facendo su quella pagina html Allora, questo permette di far, di far sì che questo codice, quando un utente arriva davanti a un'immagine, il codice magari gliela cambia. Questa immagine, o gliela evidenzia, quando passa davanti a un menu, il codice gli ap apre il sottomenu no? perché eh, il motore del layout chiaramente intercetta le azioni dell'utente, tastiera, mouse, eccetera, le comunica a questo codice JavaScript, e il codice JavaScript attraverso questa freccia che si chiama DOM. Document object model, che di fatto è una specifica di come sono rappresentati i dati della pagina, ma non entriamo nel in dettaglio. Il software che c'è qua può sapere cosa c'è nella pagina, cosa l'utente ci sta facendo, quello l'utente sta scrivendo e può modificare la che Tutto localmente senza più coinvolgere il server. Ormai il server ha fatto il suo lavoro, ti ho dato l'HTML, ma hai chiesto anche JavaScript, T ho dato anche JavaScript, ma basta, non sentiamoci più. Adesso è indipendente il browser e la pagina può agire semplicemente con la sua intelligenza che è data dal javascript che ci ho messo dentro io ma questo javascript non sta più girando sotto il mio controllo ma sta girando sotto il bravo dell'intente che da un lato mi piace anche perché la sicurezza lo spende lui, lo spendo io non ho potenza di calcolo da spendere quando questo javascript lavora e soprattutto questo ha dei tempi di risposta del microsecondo cioè per fare tutto questo giro avanti e indietro abbiamo visto sul sito del Poli che non è che sia lontano Solo per avere la HTML mi servono 50 millisecondi. Mi serve poco, 50 millisecondi è già un ventesimo di secondo. Eh? Se devo fare tante richieste, i ventesimi di secondo sono solo 20 per secondo, che eh? io sappia E se il sito si mette un ventesimo di secondo vuol dire che può servire 20 richieste al secondo. E se ho più di 20 utenti devo aspettare. Quindi il tempo di risposta di fatto eh, ti dà un limite per tanti aspetti. no? Um, quindi tutto ciò, che, tutto ciò che il server riesce a scaricare <ride> sul browser è è, sono soldi guadagnati in termini di potenza di calcolo disponibile. Ok quindi abbiamo messo, bellissimo, abbiamo aggiunto un pezzo dentro il browser, non abbiamo toccato il server per nulla perché il server sta trasferendo questi file con l'estensione .js anziché .jpeg, ma lui mica la sola differenza. È il browser che è in modo completamente diverso. Abbiamo messo l'intelligenza dentro il browser e abbiamo aggiunto un linguaggio JavaScript in più da sapere, eh, conoscere e gestire da parte del programmatore. Ribadisco, mentre questo lo scelgo io, il sviluppatore. La, il linguaggio è l'ambiente di esecuzione del lato server, l'altro client non lo scelgo io perché devo scrivere un codice che girerà sul browser dell'utente e non ho controllo. Ci ha provato uno a imporre il linguaggio datorite. Si chiamava Microsoft, si chiamava Internet Explorer, il linguaggio si chiamava VPScript, Visual Basic Script. E hanno detto no, JavaScript non ci piace perché è troppo aperto e condiviso tra tutti, ce lo inventiamo noi e lo imponiamo. Non è durato un anno. Eh, perché non può imporre delle scelte, questo è, be è il bello dell'ambiente web, eh? non può imporre delle scelte tecnologiche se non sono condivise da tutti gli attori di questa catena lunghissima di prodotti di software eccetera eccetera e degli sviluppatori per prima tu puoi inventare la cosa più figa del mondo ma se gli sviluppatori non la usano forse anche per una questione di principio o forse perché a loro costa usarla non la usano, fine se c'è una alternativa gratis perché deve usare la tua pagamento e se lo sviluppatore non la usa fine, <ride> nei siti non c'è allora tu hai investito perché hai una tecnologia e quindi molte aziende che sono entrate in questo mondo del web con la mentalità della Tecnologia proprietaria, invento io una tecnologia e tu devi usarla e mi paghi per poterla usare. Si sono scontrate, si sono scornate, si sono tornate indietro e sono rientrati in punta di piedi, dicendo: Lavoriamo con gli standard. Facciamo evolvere gli standard in modo che se anche, eh, che ne so, Google o Microsoft mettono dei soldi per aggiungere una funzionalità dentro Chrome o dentro Internet Explorer, adesso lo chiamano Edge perché vuol dire che è dentro dal bordo. Ehm, il loro browser, però non possono inventare una funzionalità che funzioni solo nel loro browser, ma devono passare dalla standardizzazione dell'HTML in modo che funzioni anche in Safari, anche in Firefox, eccetera. Quindi è più complesso, però l'unica cosa che garantisce agli utenti di collegarsi a un sito e trovare il servizio che interessa, perché poi alla fine di tutta questa cosa c'è un signore qua dietro che ha pagato il safari e dice io ci voglio fare il business sopra. E non voglio che i miei clienti abbiano degli ostacoli perché tu hai fatto delle scelte tecnologiche idiote, escludenti, che escludono alcune categorie di utenti. Quindi questo si interseca chiaramente la tecnologia con le abitudini degli utenti, con le attitudini degli sviluppatori e col business di chi usa questo per farci essenzialmente, non per gioco, non per amor di tecnologia, ma perché questo è un veicolo attraverso cui il sistema informativo diciamo così, fa girare il business dell'azienda. Ok, così però non ci basta ancora, perché non ci basta ancora? Perché questo JavaScript, questo è il più figlio del mondo, ma è ignorante, cioè non sa cose. Cosa può sapere quel codice JavaScript? L'abbiamo detto prima, solo ciò che c'è nella pagina. Quindi quel codice JavaScript non potrà mai metterci un bottoncino, lui può mettere un numerino che cambia dinamicamente, cioè un numero casuale, un conto alla rovescia, la data di oggi, non potrà mai mettermi un numerino ai 10 messaggi in attesa. Sì, lo posso mettere, ti dico che hai 10 messaggi in attesa perché questo 10 era il numero di messaggi in attesa che avevi quando il JavaScript è stato caricato. Ma il numero di messaggi in attesa chi lo sa? Il database. E questo JavaScript qua, come fa a sapere se il numero di messaggi in attesa è cambiato nel database? può perché lui lavora nella sua sandbox dentro il cloud allora bisogna dare un modo a questo benedetto javascript di uscire da questa sandbox per poter avere gli aggiornamenti in tempo reale vabbè qui racconta le tecnologie per fare il DOM e il CSS ma non c'è allora qual è questo modo? scusa, è la figura sbagliata parlo Il modo è di permettere, in modo estremamente controllato, a questo motore Javascript, cioè al codice che gira nel questo motore Javascript, di fare, questa freccia rossa, delle chiamate aggiuntive al server. Che non sono più le chiamate web classiche in cui l'utente clicca su un link e vuole vedere una pagina. Ma è una chiamata fatta da un codice Javascript che sta girando lì di nascosto nel browser, e chiede al server non tanto delle pagine HTML, ma dei dati. Se cioè io voglio sapere i messaggi in attesa, allora di qui faccio una chiamata al server, dicendo quale numero di messaggi in attesa, e il server risponde data, con dei dati, non con dei file HTML. Questo dato contiene magari un pacchettino con scritto due numeri, cioè il numero di messaggi e la data e l'ora in cui è valida questa, questa informazione, questi dati arrivano al JavaScript che decide che cosa farsi. Se cambiate il numero magari fa flashare qualcosa, se non è cambiato il numero se ne sta buono tranquillo, e metterà un timer per cui tra un minuto rifarà la stessa richiesta al server, ad esempio. Questo richiede che cosa? 1. che il JavaScript possa fare delle richieste al del server, con delle forti limitazioni, cioè di fatto che solo richieste allo stesso server da cui era stata caricata la pagina originaria, che non comincia a far casino in giro perché sennò carichiamo la pagina e facciamo spamming su tutta internet. 2. No? Che questa richiesta non comporti il ricaricamento della pagina. Cioè, finora, ogni volta che abbiamo fatto una richiesta web, è arrivata una pagina nuova, e si è recitato tutto e abbiamo ricaricato tutto da capo. Invece, qui sono chiamate cosiddette asincrone, cioè che non sono sincronizzate col cambiamento della pagina, ma nella stessa pagina, partono delle chiamate separate che, vengono intercettate dal server e restituiscono i dati dati, che non un HTML eccetera ma sempre dei numeri, dei testi, eccetera, che sono i dati che servono a questo, a questo JavaScript e scatti dal database per poter aggiornare il contenuto della pagina. Quando noi facciamo autocompletamento, quando facciamo una ricerca, scriviamo una parola e lui completa, succede questo. Guardiamolo. Se voi prendete Google per prendere una cosa poco nota e cominciamo a scrivere che io voglio cercare caffè allora ricarichiamo questa pagina perché è la pagina di google vabbè carica questa roba qua una pagina che ha miliardi di richieste al secondo Beh, il numero di richieste che fa, non è affatto eh. ottimizzano moltissimo la dimensione della pagina e il tempo di risposta, ma non è questo che mi interessa. Io comincio a scrivere caffè. Guardate cosa succede sotto man mano che scrivo sopra. C, allora, ho aggiunto una riga, ho scritto Q uguale C, qua sotto. Query, C. A, Q uguale CA. F e così via. Cioè ogni volta che schiaccio un tasto, lui fa partire una richiesta HTTP, tutto viene sempre su HTTP, dietro le quinte sono sempre nella stessa pagina, io non mi accorgo di nulla, giustamente. Arriva al server una richiesta che ha, che prendiamone una a caso, l'ultima, andiamo a vedere che cosa ha risposto il server, ha risposto così. fatemelo vedere in un blocco note quindi quando io ho scritto la F di CAF il Javascript ha detto aspetta un attimo facciamo l'autocompletamento di K. chiediamo a Google quale, come, può, come può continuare la parolina K. ha messo una richiesta e il server dopo quanto tempo ci ha messo? Eh, non lo vedo, 1, 20, no. Non lo, ricordo, vabbè, non lo vado a cercare dopo qualche millisecondo decine di millisecondi ha risposto con questo file di testo dove c'è scritto vabbè, i completamenti possibili sono CAF oppure CAF cafe, probabilmente, probabilmente questo è un codice Unicode di un carattere Poi F Torino, lo andiamo a vedere qua, sono quelli che sono scritti qua. Poi in realtà questi caratteri servono per dire metti grassetto non mettere grassetto. Vedete che qua da caffè, caffè non mette grassetto, e quindi lui ci ha dei codici interni per dire no? evidenzia in questo modo. Caffè corretto, caffè racer. Eccetera, quindi man mano che la interagiamo, e questo completamente, è l'autocompletamento: è stata la primissima funzionalità che è stata diciamo, sviluppata su larga scala usando queste tecnologie. C'è un dialogo continuo tra la pagina web, meglio il JavaScript che è stato caricato da quella pagina web, e il server, e questo dialogo avviene non più attraverso scambi di pagine HTML complete, ma attraverso la minima informazione che serve in quel momento e in quel contesto. E che permette a questo punto di avere non delle pagine web, ma delle applicazioni web con cui io interagisco, si aggiornano, e rispondono in tempo reale, eccetera. allora Alcune risposte me le dà la pagina subito, alcune risposte la pagina me le dà dopo aver sentito il server da cui acquisisce le informazioni quel server. E quindi man mano che scriviamo, anche se torniamo indietro, cancelliamo. Se, se cancello non fa altre richieste perché, si, perché il javascript è furbo si è ricordato le risposte prima se poi rifaccio la stessa richiesta non fa nulla ma se metto una lettera diversa parte la richiesta successiva quindi anche lì si tutta un'intelligenza nel javascript per cercare di minimizzare le richieste che faccio perché ogni richiesta mi costa decine di millisecondi. secondi e quindi deve rispondere in tempo utile per essere cioè se io scrivo una lettera e poi l'autocompletamento mi arriva dopo un secondo, dico ma scusa, nel frattempo non ho già scritto altre tre lettere, è arrivato troppo tardi, no? E quindi non serve più a niente. Quindi questo meccanismo qui si basa su questa, diciamo così, tecnologia che in gergo si chiama Ajax. Asynchronous, asincrono. JavaScript and XML, perché ti fate una comunicazione asincrona? che avviene in tempi indipendenti, in tempi tra l'altro che non sono controllati dal sistema, sono controllati dall'utente, dipende da quando l'utente preme il tasto. La richiesta arriva e poi in realtà la risposta eh, potrebbe arrivare 50, 80, 100 millisecondi dopo, quindi nel frattempo la pagina web non può rimanere ferma, bloccata in attesa della risposta, in modo sincrono ma deve, andare, deve permettere all'utente di fare altre cose e poi nel frattempo arriva la risposta e aggiorna il contenuto arrivo sempre con un certo ritardo la risposta, perché i tempi di lavorazione qua dentro sono nel millisecondo o frazioni mi. di. Tutte le volte che faccio un giro di là parlo di decine di millisecondi. E quindi non può rimanere bloccato per decine di millisecondi. L'interazione con la pagina, altrimenti l'utente pensa che il sito non funziona e lo chiudo. Um, Asynchrono, JavaScript, ovviamente, e XML. Perché XML? Perché è stato il primo linguaggio che è stato usato per rappresentare questi dati. No? Poi si è accorto che XML era un po' pesante da scrivere, da classificare, eccetera, si è inventato un formato diverso, si chiama JSON fatto di parentesi quadri e parentesi graffe. No? Di fatto la parentesi quadra inserisce una lista, un elenco, un elenco di elenchi e le parentesi graffe inseriscono degli oggetti con più proprietà, quindi come se fosse una classe che ha diverse proprietà. Questa Q è, è un identificatore interno della query che a questo punto il server si ricorda per ricordarsi che cosa stai dicendo, no? associarlo all'utente, eccetera, eccetera. Quindi, vabbè, questo è, è come eh, Google Autocomplete usa questa funzionalità, però ogni sito di fatto la usa in modo diverso. Qui non abbiamo aggiunto praticamente nulla in termini di linguaggio, se non inventarci una codifica per i dati che tendenzialmente sarà JSON, però abbiamo fatto salire a un grado superiore, a un livello superiore, la complessità dell'applicazione web. Perché a questo punto non devo solo più gestire le interazioni con l'utente, a sintone, perché lui le fa quanto vuole, ma anche le interazioni col server, che avvengono su scale di tempo diverse e però permettono pensiamo pure a Gmail, che è il classico esempio di prima, Gmail è stata la prima applicazione che usava presentemente queste. Funzionalità, cioè l'autocomplete è stata la prima funzionalità di base, ma la prima applicazione grande, quando è uscito Gmail nessuno ci credeva che sarebbe potuto funzionare. A figurati se puoi avere un elenco di mail senza dover ricaricare la pagina e invece eh, ci sono riusciti, e poi eh, ovviamente le prime versioni erano molto più lente di quelle di adesso per questione di velocità del CPU e velocità delle reti e anche la, la, la capacità del browser. Per cui, adesso ciò che incontriamo molto spesso, Ah ecco, qui vediamo una, dal punto di vista temporale che cosa succede. Ciò che succede è che io ho condensato nella parte sinistra della figura ciò che conoscevamo prima. L'utente fa una richiesta, questa richiesta arriva al web server, la alla passa all'application server, un po' di chiacchierio chiacchiericcio col database server e poi alla fine torna indietro la cartellina. Poi noi sappiamo che questo si ripete un po' di volte per caricare le immagini, eccetera, eccetera, e prima era finito così. Invece adesso non è più finito così. Senza che l'utente debba ricaricare, richiedere semplicemente nuove pagine, ogni, queste frecce qua raccontano. L'utente ha spostato il mouse, ha schiacciato un tasto, ha spostato un interruttore, eccetera, rimanendo sulla stessa pagina e, da questo, e per questo il browser ha deciso, anzi, il JavaScript, girando il browser, ha deciso di servire un'altra informazione. Se guardate queste frecce, la prima richiesta arrivo in fondo e torno indietro qua ma nel frattempo è successo qualcos'altro e quindi arriva la richiesta e torno indietro qua quindi sì, le richieste e le risposte si intrecciano per quello si chiama asincrono eh? in modo asincrono non devo aspettare la fine di una richiesta per fare quella successiva faccio le richieste quando mi servono mi arriveranno risposte magari anche non, non nello stesso ordine in cui le ho fatte perché dipende dai tempi di elaborazione, dai tempi di risposta e poi quando mi arriva quell'informazione, devo aggiornare la pagina di conseguenza quindi la pagina che in quel momento sta facendo altro deve fermarsi un attimo per ricevere questa informazione e sistemarla <coughs> questo modello di programmazione capite che è molto più complesso che non un modello lato server in cui mi arriva la richiesta faccio le query, costruisco l'HTML, lo spedisco e non ci penso più in continuazione sto pensando a n cose contemporaneamente l'utente cosa fa, il serve cosa fa la richiesta l'ho fatta, la risposta mi è arrivata mi è arrivata in tempo e mi è arrivata fuori tempo massimo ne ho fatto un'altra nel frattempo che sovrascrive quella precedente è un marasma di problemi che sono dovuti alla programmazione asincrona distribuita però questo è il minimo che ci si aspetta da un'applicazione in oggi quindi ogni volta che usiamo un'applicazione web immaginiamo che sotto c'è tutto questo questi livelli uno per creare la prima pagina e un altro per tenerla aggiornata in continuazione e fa parlare tra l'altro due linguaggi diversi perché qui ho un JavaScript che ha bisogno di dati e questi dati vengono forniti comunque in un un'applicazione web che è fatta in un altro linguaggio quasi sicuro javascript sul lato server a volte lo usano ma ancora molto poco no? nei, nei grafici dove abbiamo visto prima il linguaggio di lato server javascript non veniva usato particolarmente molto e però c'è tutta, tutta questa integrazione di dati che deve essere fatta ehm, tanto per dare un'idea questa è una pagina, credo lo presa da wikipedia che fa una, um, un raffronto tra le tecnologie e i linguaggi utilizzati dai siti web più popolari quindi vedete, qui sono i siti web il numero di visitatori all'anno e all poi al mese quindi milioni no, uh, miliardi, scusate e di tutti questi siti web cosa usano come linguaggio per la programmazione front-end quindi del lato utente Vabbè, quello c'è, JavaScript tutti tutti. Ah, sul lato server invece ognuno fa le sue, sue scelte architetturali. Contemperando le mille esigenze diverse che quell'azienda decide di tenere presente. Per cui eh, Google vabbè, alla fine usa molti tipi di linguaggi diversi, alcuni Go se l'ha inventato lui, l'ha inventata Google, Go, C C, Java, Adesso Facebook usa PHP, Python, C Sharp, eh, dei linguaggi che anche sono creati apposta YouTube anche qui, ma a parte di Google vedete che ha lo stesso stack di linguaggi eh, Amazon è scritto in Java principalmente, Wikipedia è scritto in PHP eh, eccetera no? e poi come database usano prodotti diversi molti di questi prodotti usano database relazionali quindi basate sulla SQL, tabelle, ciò che avete imparato nei corsi di vari dati. MySQL o MariaDB sono in realtà due versioni dello stesso database. Eh, PostgreSQL è un altro prodotto alternativo a MySQL, sempre open source. Oppure ci sono quelli commerciali, tipo Oracle, Microsoft SQL Server e altri. Oppure ci sono dei, dei, dei database non relazionali, cosiddetti database NoSQL che sono ad esempio Bigtable, Cassandra, eh, dove è MongoDB? Non c'è, non usa nessuno, non è citato qua forse. Sono dei database, Bigtable o di Google, che sono dei database in cui i dati non sono organizzati a tabelle, come abbiamo imparato a fare. Perché? Per ragioni di efficienza. Perché l'SQL è bellissimo, ha un ordine logico e concettuale fantastico. Ma quando devo fare una join il database deve fare tanto lavoro. Ma perché? Ma perché l'organizzazione del database è predisposta per, fare, per rispondere a qualunque tipo di interrogazione. Quindi quando vede la select capisce cosa deve fare, mette insieme i dati e ti farà qui i risultati. Ma se io sapessi a priori quali interrogazioni dovrò fare, io posso, potrei creare un modello dati semplificato che non ha tutta la potenza delle SQL e permette magari solo di fare in modo estremamente efficiente alcuni tipi di interrogazioni e non altre. Allora questa è la logica dei database non relazionali, in cui i dati sono memorizzati, cioè per esempio, quando abbiamo due tabelle e facciamo una join, tra join della tabella 1 con la tabella 2, cioè passare dai dati della tabella 1 a quelli della tabella 2, o viceversa, costa uguale. Perché alla fine un join è cartesiano è una persona simmetrica. Nei database non relazionali io ho creato la relazione link tra A e B e questo no, non implica che ci sia link tra B ed A quindi magari passare da A a B è semplicissimo ho già l'informazione velocissima senza dover costruire prodotti cartesiani perché quando ho inserito il dato già sapevo che avrei, che avrei fatto quell'interrogazione e quindi l'ho salvato quell'informazione ma la repressione inversa non è fattibile cioè non è fattibile senza cercare tutto quindi fatto non si fa in questo caso quindi memorizzo i dati già sapendo come li interrogerò ho un motore di ricerca dati, di database, molto più semplice o però una struttura dei dati che è vincolata dall'applicazione che ho fatto se aggiungo funzionalità all'applicazione dovrò un po' reinventare tutto ridisegnare tutto e questo si usa tipicamente per grandi volumi di dati o dati che cambiano in continuazione quando io faccio una insert in un database la insert costa poco, ma tutti gli indici che devono essere aggiornati dopo che ho inserito il dato invece questo costa, costa accessi su disco, costa eh, potenza di calcolo. Se ho un sito in cui metti Twitter, in cui arrivano miliardi di messaggi al minuto, il costo di, di inserirli, quando sai che in realtà quello che servirà a fare delle ricerche tanto complicate, eh, è, è eccessivo. Allora semplicemente si va confondo i dati, li aggiungo in un database che è molto più semplice come struttura, per cui il messaggio lo posso ricercare magari solo per ID o solo per l'autore, cose di questo genere, mi costruisco già le poche, le, le poche informazioni che mi servono per ricercare quel messaggio nei pochi modi in cui l'applicazione penserà di averne bisogno. Quindi cambio completamente la filosofia. In data relazionale io ragiono sui concetti e costruisco un modello fisso, stabile, che potrà essere usato in modi diversi. Invece quando ho già chiaro Molto chiaro le specifiche delle applicazioni, ho bisogno di molta potenza di calcolo oppure molti volumi di dati, rinuncio alla goduria che mi dà l'SQL la, la di poter ottimizzare, ci pensa lui, ottimizzare le query, scegliere come fare, io passo a creare l'indice e poi ci pensa lui e mi faccio tutto, tra virgolette, a mano, costruendo un modello dati su misura per le query che dovrò fare, chiaramente serve più competenza, per se riesco ad raggiungere di efficienza, ma ciò dipende sempre dall'applicazione, chiaramente queste cose qua le vedete da questi signori che hanno bisogno di, di rispondere in fretta a La Twitter parte di così ancora mai c'è varietà addirittura ci sono dei database che non sono neanche dei database, questo qua, questo redis è semplicemente uno storage di coppie chiave a valore in, in che non deve neanche non permette neppure di fare delle query quindi sul lato server c'è variabilità enorme in funzione di scelte, ricordate quando dicevamo i eh, requisiti non funzionali, alcuni erano requisiti aziendali. No. L'azienda ha deciso di usare un certo linguaggio di programmazione, un certo ambiente di programmazione piuttosto che un altro. E questi lavori in quell'azienda inserisci in questo ecosistema qua. È sempre programmazione web, ma si fa con librerie diverse. Il motore JavaScript della Microsoft Big eh, userà la tecnologia Microsoft per, eh, sia a livello di è l'application server che è a livello di SQL Server, di database il web server no, ha scelto di già Apache, ma l'application server lo usano in loro e così via. E l'altra, aspetta eh quindi, volendo riassumere, abbiamo vari modelli di sviluppo per le applicazioni web. Qui sotto di nuovo c'è un richiamo all'asse dei tempi, all'asse temporale. Questo richiama un pochino forse la figura che abbiamo visto la prima lezione. Sulle architetture software. Adesso qua lo decliniamo nel caso specifico delle architetture web. Noi abbiamo modello 1, applicazione web classica. Il browser e il server. Questi sono sempre. Browser, server sopra, server software. Server software. Nell'applicazione web classica tu hai il browser che genera e gestisce completamente l'interfaccia utente e comunica col server attraverso scambio di richieste HTTP e risposte che portano indietro l'HTML, i polini stile, la grafica, eccetera. Quindi di sicuro ovviamente la logica di business e i dati stanno sul server, ma anche la generazione dell'interfaccia utente sta sul server perché è il server che genera l'HTML che determinerà esattamente come è visualizzata la pagina. Questo è il modello classico. Poi abbiamo il modello applicativo basato su Ajax, su interazione asincrona, che aggiunge un pezzo, cioè noi abbiamo l'interfaccia utente, quindi il browser che esiste l'interfaccia utente, il server web, che risponde al server fornendo sì l'HTML ma anche magari dei frammenti di pagina, solo un pezzo, sono un riquadro, sono un widgettino, oppure semplicemente i dati grezzi con cui il motore Ajax che gira dentro il browser questa volta è in grado di far evolvere l'interfaccia grafica. Um, C'è anche un passo successivo che prende il nome talvolta di... qui lo chiama mv-star-world-application non serve a modo di view, ma eh, molto più spesso si chiama SPA, single page application cioè il server, il browser richiede al server una pagina e il server risponde con una pagina HTML sola, sempre uguale, tipicamente vuota vuota di HTML con del JavaScript dentro che comincia a caricare altro JavaScript, che comincia a caricare le librerie, che comincia a riempire la pagina di elementi. Quando questo JavaScript è caricato, quindi è tutto qua dentro, prenderà lui il controllo dell'applicazione completamente e parlerà col server solamente per scambiare dati. Twitter funziona così, se voi andate su Twitter e andate a vedere che cosa ha, cosa scambia, è bellissimo l'HTML dai fermati ne ho abbastanza è bellissimo l'HTML perché se lo guardate non c'è niente dentro c'è cioè, tutti questi messaggi che abbiamo visto queste immagini, queste cose qua ehm, qui c'è tutta, allora sono 30.000 linee ma sono tutte linee praticamente che richiamano altre cose e vengono caricate dinamicamente i contenuti non ci sono l'interfaccia, le varie parti della finestra eh, compaiono dopo e quindi noi abbiamo semplicemente un caricamento iniziale dell'applicazione vai sul sito e vedi che a un certo punto lui ci pensa un po' la prima volta appena ci entri si carica, addirittura alcuni mettono loading o cose del genere sto caricando l'applicazione poi sta caricando chili e chili e chili di javascript e poi questo JavaScript fa il resto, fa il resto del lavoro. E quindi tutta la logica applicativa, tutta tra virgolette, la logica di gestione dell'interfaccia utente, diciamo così, è, meglio, è stata delegata completamente al browser. Oh, è sempre col JavaScript che mi scrivo io, eh, non è che mi scrivo qualcun altro, si scrive da solo. E il server ha semplicemente più lo scopo di implementare le logiche di business, quindi quando questo gli richiede un'azione lui dice se si può fare o se non si può fare, se gli richiede i dati gli dice se i dati li ha o non li ha, se ha il permesso di vederli oppure no, questo lo dice sempre il server, ma poi lo scambio semplicemente di dati grezzi, non c'è l'interfaccia utente viene generata qua. E quindi qua di fatto il server diventa un server cosiddetto di API, un application programming interface. Cioè qui ci sono un'interfaccia che serve al programma per poter prendere i dati. Quindi ho ribaltato completamente la situazione. E poi, e poi ovviamente il lavoro del browser diventa enorme. Per cui, per quello dicevo prima, se, prendete, se andate a vedere quanta memoria occupa Firefox o Chrome quando sta caricando un sito pesante, andiamo a centinaia di megabyte di memoria. E perché qui c'è tutto, è come se caricassi quasi un sistema operativo qua dentro, dentro il browser scritto in Javascript che è un linguaggio interpretato, tra l'altro, quindi... E, tra l'altro questo ha un grosso vantaggio questa architettura, perché sta un po' andando per la maggiore uno, perché rende le interfacce più dinamiche possibili perché non ho tempi di risposta non ho rallentamento. ma due, perché se per caso io volessi fare anche un'applicazione mobile un'app per iPhone e un'altra per Android il back-end l'ho già fatto? Perché il back è già abituato a ricevere richieste e restituire dati. Allora, quando faccio l'app mobile, può andare a richiamare esattamente le stesse funzioni che richiamava il JavaScript dell'applicazione web. Le stesse identiche. Quindi faccio il lavoro una volta sola e poi ho diverse interfacce che fanno l'interfaccia. L'interfaccia dentro il browser, l'interfaccia dentro Android, l'interfaccia dentro iOS, che sono scritte a parte, indipendentemente, ma che usano gli stessi servizi e quindi gli stessi controlli, le stesse logiche, gli stessi vincoli imposti dal server, ma con la stessa interfaccia. Guarda caso, su HTTP. Quindi quello che HTTP è nato in un modo, adesso poi viene usato in modo completamente diverso, non scambia più pagine HTML, ma scambia dati essenzialmente, non più tra un browser e un server, o tra un browser e dei file, ma tra un'applicazione mobile e un'applicazione web sul server. No? Per questo HPP è così importante perché di fatto tiene insieme non solamente il web, ma tiene insieme anche tutto il mondo mobile. Ogni applicazione quando la aprite e va a prendere dei dati li prende con questo modello. Allora, da quando è nato il mobile, si è spinto molto di più su questo modello rispetto a questo, perché dal punto di vista della manutenzione... Questa applicazione è unica, mentre qua ne dovrei fare una versione così e più comunque un altro pezzo così per la parte mobile. Per raccontare una storia, quando il Politecnico ha cominciato a sviluppare la propria app che ha dato l'incarico a una, un'azienda esterna, essenzialmente, di costruire prima di poter dare questo incarico, quindi di iniziare lo sviluppo hanno dovuto prendere ciò che avevano qui e tagliarlo. Separare la parte di logica dalla parte di generazione dell'interfaccia in modo da creare dei punti di accesso di questo genere che potessero essere chiamati anche. Quindi una funzionalità, in questo modello io chiamo la funzionalità per avere un pezzo di interfaccia, so già che mi serve per metterlo lì, quel dato, ma in questo modello a destra invece chiedo un dato perché mi serve quel dato. Come verrà usato questo dato non mi interessa più, non mi interessa più a server. Quindi si separa l'elaborazione del dato della funzione rispetto all'uso che se ne fa nell'interfaccia. Nelle applicazioni nuove che iniziano adesso, anche se uno deve fare semplicemente un'interfaccia web, molto spesso il primo passaggio è definisco un modello dati, definisco le operazioni che devo fare su questi dati e quindi definisco l'interfaccia a questo livello qua. Mi creo il server che implementi questa interfaccia e poi mi creo le pagine che richiamano questa funzionalità. Anche per cose molto semplici, oramai è la prassi essenzialmente architetturale. E, e questo è un altro... Scarica anche di molto il server perché lo, lo dedica solamente più allo scambio di dati. Allora, quando noi penseremo all'interfaccia utente penseremo a uno di questi modelli in mente. Potremmo pensare a quest'ultimo, sapendo che quando io voglio un'interazione immediata devo farla con i dati che ho sul browser, quando invece ho bisogno di dati dal server devo pensare che comunque richiederanno un certo tempo per essere visualizzati. Se io devo per fare un esempio pratico, se devo visualizzare l'elenco, non so, scegli i comuni di nascita. I comuni di nascita sono un elenco di qualche migliaio di, no, di, di, di voci. Allora io dovrò decidere, queste migliaia di voci le carico tutte subito? E quello ha un costo in termini di tempi e di, e di dati trasmessi, oppure carico solo con l'autocompletamento interagendo col server quelli. Che, se, che somigliano, che probabilmente somigliano alla, alla parola che sta scrivendo l'utente allora, a seconda dei, dei casi ho delle, poi delle soluzioni in termini di prestazioni anche abbastanza diverse poi se questa, questa informazione qui la devo richiedere sette volte magari conviene caricarla una volta per tutte no? quindi ci sono alcune operazioni che è possibile fare eh, facilmente con questa architettura altre operazioni ad esempio avere più utenti che usano due browser diversi non vedono assolutamente ciò che fa l'uno l'altro non c'è modo di scambiare informazioni tra, direttamente tra i due browser e quindi è una modalità che non è prevista infatti non abbiamo nessuna applicazione, tranne i giochi eventualmente Dopodiché chi fa giochi in realtà si accorge che in realtà non è un gran bel giocare, perché la, quando la rete è lenta o altro io, tu sei qua, pensa di essere là, invece è già in un altro posto si incondiziano le cose, perché non è un'architettura pensata per fare queste cose perché l'unico che ha le informazioni centralizzate è qua ma è distante 100 millisecondi da dove sono i browser ok devo dire che abbiamo finito la carrellata e la volta prossima invece ci metteremo dal lato dello sviluppatore dell'interfaccia cercheremo di darsi dei criteri uh, su come costruire questa interfaccia sapendo che le tecnologie per erogare sono quelle.